Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi preparerò degli spaghetti di zucchine. Una ricetta semplice, veloce, buonissima. Um... Per prima cosa pulite tre zucchine e poi tagliate la julienne Dopodiché versate un pizzico di sale in modo che rilascerà l'acqua quando le zucchine. Avranno rilasciati i liquidi, scolatele e poi passate la cottura. In una padella antiaderente versate un filo d'olio, unite due spicchi d'aglio e 5-6 alici e lasciate insaporire per 5 minuti. Dopodiché unite due pomodori tagliati a dini. E privi di semi rosolate per 5 minuti e poi aggiungete 15 foglie di basilico tagliato a striscioline lasciate insaporire per un paio di minuti e poi aggiungete le zucchine saltatele in padella mescolando delicatamente senza romperle per 2-3 minuti e poi aggiungete 160 g di tonno mescolate e lasciate insoporire ancora per un paio di minuti e poi servite potete anche lasciare raffreddare e gustarvi questa prelibatezza anche fredda provate questa ricetta e ditemi cosa ne pensate se vi piace mettete un like condividete i miei video mi raccomando se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.